Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynematics I... Ma Non lo dimenticavo, siamo X E Marco 006 Dannazione, Marco ti vedo dormire in questi video Ma è che stavo, stavo aspettando, cioè, stavo pensando dove sono i video Allora, in questa parte <ride> In questa parte, a parte che Questa parte è registrata subito dopo l'ultimo episodio di Predator Mario e, um, e niente, abbiamo resettato la pagnotta, quindi per fortuna non l'ho risalvato dopo. Quindi ora abbiamo di nuovo la pagnotta, yeah! tutte le pagnotte. <ride> Comunque in questa parte dobbiamo fare tutti i minigiochi, quelli nel, nel bar o nei bar. No, no non sono nei bar. No, è vero, potevo prendere il tubo, il pepito. No, Dove sono problemi. i minigiochi? Nel bar! Sicuro? Non lo ricordo? Non lo ricordo. Sì che sicuro! Boh! Mi fai non saperlo! Non lo ricordo! O oh, quello è un bar... tutto il bar Anza! Quello qua vicino! Là ci stanno pure i giochi d'azzardo! Ok! Sì! Hai detto la nostra posizione! No. ora dobbiamo no. esplodere il video! Che <coughs> Ok eccoci qua! Non siamo ora. nel bar! Sta ah, calmo! E anche zitto! sottilino, ormai oh, è utile no, non è vero, non ci serve <ride> però è bello essere di profilo di profilo ah, è vero, sono un po' sbagliato o forse no l'avevo detto io, wow wow wow Luigi burpo eccoci qui due ore in più ma ce l'abbiamo fatta ti ok, adesso. Qua. salve ah, no, allora ecco qui il bar ah ecco sì. ed ecco qui il nostro amico il presentatore dei giochi tra Merluna e Mimi tra questi Ma tra no, Merluna non è ah è appunto ok allora intanto qui c'è il nostro caro amico Armando con uh, che lui dice delle storie con un bel tubo qui sul passato di svolta di qua svolta di là che non interessa a nessuno e che rende più difficile eccoci la eccoci qua la visto. sala dei giochi d'azzardo salve questo è il luogo dove è il furo di me. Dove il gioco è puro divertimento? Questa è la sala al giochi. Tutto. Eh, e cosa? Solo un momento. Il mano stringe una tessera tu oro sbaglio. Oye. Oh yeah. Questa. quanta insolenza da parte mia, perdonami, accettami. Accendi, accendi subito al nostro gioco più esclusivo. E disponibile un nuovo gioco. Dimmi, cosa, come posso farti divertire giocando oggi? E eh, compro il gettoni. Quanti ne vorresti? Ne, ne, ne, ne, tipo. assai, però non ho soldi, quindi pochi. Spendere 30 monete per acquistare 10 gettoni? Oye oh yeah. Gettoni per te 10 Divertiti Oye oh yeah. Ora oh, sono belle O è altro? Um, yes um, No, non ne voglio gettoni Emil, eh, <ride> ti saluto calorosamente e aspetta la... prestissimo la tua persona visita Io voglio un letto gratis <ride> Ecco cosa voglio Adesso andiamo qui Sala mini sala giochi Sala giochi O la sala mini giochi No, allora, grandi, questo qui mi sa che è il... E' quello sì, quello che, che costa quello... di più rispetto quello a quello. esclusivo. Allora, iniziamo con questo, non dimenticare, impara a giocare. Trova le coppie, gira le carte con A, trova tutte le coppie per passare al livello successivo. Se sbagli tre volte in un round, la partita finisce. Visto? Ecco. Visto che siamo in due, sarà più facile. Siamo in due. Io e te. Ah, pensavo che potessi giocare pure io. Che cosa, no? Ah, vabbè, è facile, allora. Ah, wow, non mi ha fatto nemmeno ricordare. Ah, dov'è Luigi? Luigi sta sopra e la seconda che sta sopra. Posso farlo io? Eh, ah, ti fa ricordare la prima... Non ah, ci allora. credo. Dimensio... No, sì. Qui. Sì. S silente... E l'altra silente. Silente? <ride> e' uguale, è lui! <ride> Vabbè io mi alzo in piedi allora Luigi Luigi Bowser Bowser ok io ne ho ricordati due pure io gli stessi giustamente si sì. sei stupido Aia ah, yeah. Oh yeah Ah wow mi ha recuperato una vita Mi serviva davvero Oh sì, no Ah oh yeah Pizzasco Max sta lì sta giù Giù giù giù giù non ti preoccupare. Bravo. Meno male che non c'è il tempo. Ok. Comunque, insomma, qual è lo scopo di questi mini giochi? Più, più punti fate, più premi avete. Ecco. Pugnazzo, pugnazzo, Faccio Mario, Mario. Tutti, Mario. Ah, sì. Sono tutti i video. Sì, non, non, mi, non mi distrarre. Pugnazzo, pugnazzo. Aia. Ecco. No. Ah. Quello è Mario. Mario è sopra Mario. Sopra. Questo? Sì. E ora quelli sotto sono il conte cenere mentre l'altro è silente. Questo? No! Silente questo! No! Questo? Giù! Que quei due sono conte cenere! Ah wow! Che cosa? Fai fare a me! Shh. Tanto. E comunque non, non posso fare a te. Perché? Va bene, fai tu. Viva! Presto, molto. ricorda tutto. Io ti aiuto, guardo in basso. Me li ricordo tutti tanto ora te li <ride> che cazzo questo e questo Matti. bravo Al Almeno non... danno punti Così bravo bravo bravo che bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo no bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo non mi ricordo Allora, eh, il più il più alto e il più basso. Sono di... più il più alto e il più basso, quello? Sì, sì. è quello là? Sì. Poi i due agli estremi sinistri. In alto. Vai. No, no, no. Alto, alto. Sinistra. Quei due. Ben, sì, e ora ben... non lo so più. poi a caso, tanto c'hai tre. Ok. Evviva! Eh, Vai Sì, non vorrei perdere tempo intanto non c'è tempo. no oh, mi ha solo fatto vedere comunque il video scorso è durato pochissimo si sì, per noi è durato tipo mezz'ora per gli altri no oddio ok bowser bowser oh, il video. io invece mi ricordo solo dimensio allora accanto a dimensio c'è un bowser si sì, sì. è questo ok si sì, si sì. Luigi Luigi non lo so prova vai Luigi prova No, Anastasia, so, proprio. Prova per... Luigi è un po'. Anzi, non è un po' Luigi e Anastasia sono la stessa persona. Prova in alto. <ride> <ride> Aia. Eh, Merrone Mimi. Prova quella in mezzo lì. Oh, vai, Luigi. No, no, no. Oh, ma no, si non... Ah no, questo è Luigi. Si sono scambiate. Belle. Si sono scambiate queste due. Ma è, vabbè dai, non abbiamo fatto un punteggio brutto. Allora, Vedi. punti assign. Beh, abbiamo ottenuto 5 per praticamente da questa partita. Sì, visto che noi abbiamo perso... Sì. Abbiamo comprati 10, ora ne abbiamo 15. Ok, proviamo adesso. Inclina l'isola, giusto? Sì. No, perché, perché vai giù? Valla... Bene, pattuglia la villa, che insomma Luigi Mansion, però... Così. Sì, per Luigi Mansion. Scaccia i bu, prendili, prendili... Sì, Prend... prendili. Sì, prendili, prendili, la spara con A. Se butti ti toccano, perderai energia. Conserva energia per passare al livello successivo. Se butti ti toccano tre volte, puoi dire addio ai tuoi oggetti. Oh no! Ok, giù devo stare in piedi giusto mi metto anche più in qua sono già col telefono ok però stai attento che la telecamera sì. allora devo colpire i bu prendendo i bu di fila senza toccare eh, lo, cioè, lo schermo vuoto eh, ottenete più punti vedi bene senza sparare a vuoto sì quindi io cercherò di fare però quando ce ne sono troppi sparerai io sparerai a vuoto sparo a caso appena vedo Invece quando sto diciamo. Mi sa che ci qui... sono pure i bu... Sì, blu. ci sono i bu grassi, i bu oscuri. No, quelli blu. Mi sa che ci sono. No, ci sono ci i, ci i sono bu oscuri, diverse. ecco, ho sbagliato. Ah, ecco. Pff, hai, hai fatto è? bene, mi sa. <ride> no, <ride> mi ha fatto bene. Hai ucciso così. Todd. Mi Ora ci salverà il mondo di Wario's Woods? Comunque si sì, il massimo è eccellente. Un attimo, sentiamo la host. Ma è carino Questa comunque si sì, aspetta un secondo Questa è la stanza e l'ingresso di Luigi's Mansion. Come vedete le scale al lato Al centro c'è tipo una porta Invece lì c'è il lampadario che è caduto Ah non è una porta Però vabbè Comunque si capisce che è un riferimento a Luigi's Mansion 1 Ah Oh bene ecco, i Todd mi, mi danno punti ah no, stordisco i V allora. però quella cosa ha dato pure dei punti. Sì. quindi sto attento a non uccidere quindi con... uccidete i Todd. ah bene, mi devo ha dato la fare... a... mitragliatrice, bello mi danno... Sì, vabbè, ma le... quello te lo fa di sicuro sparare a uomo no, no, è non, che puoi non, conta. Lo sfondo per non conta il non muovo. conta come spara a uomo, vedi, eccellente la ma... cosa ok, round 2 wow, questo è solo il primo round, è facilissimo fare il gioco Ecco qui le ultime parole famose. Ah, ah forse si teletrasportano quelli oscuri. Pensavo che fossero più vittime. Ah, oh no, no, no, sono più veloci. Ok, ok, sono più veloci. Perché dici che si teletrasportano? Perché nel gioco fanno così. Invece no, qua... veramente quelli si teletrasportano da una dimensione all'altra. Eh sì. Cioè si, si teletrasportano, teletrasportano verso di te. Allie. No, sbotta. va bene, uguale, ok. Ah, quando tu li vedi si teletrasportano. Spariscono da un punto e vanno all'altro, vicino sì, a okay. te. Che... Qua invece sono semplicemente più veloci, ma sono molto più veloci. Mi sa che ci sono pure quelli grandi oscuri. Quelli sono un bel potenti. Quelli grandi oscuri dovevano essere un nemico normale in Super Paper Mario. Poi l'hanno eliminato. Meglio così. Tanto io non ci gioco a super paper ma ci devi giocare più. Super Paper Mario. Eh. Questo gioco! C'è super... già giocato ah, questo. Uccidolo! E comunque si sì, ci devo giocare io a Paper okay. Mario quando ci giocheremo. Fantastico! Eh sì, lo so. No, voglio informarvi loro. Quindi non sto sparando a vuoto. Anche se tecnicamente sto sparando a vuoto. Sono diventati più veloci comunque adesso. 3. Ancora tre. round 3. Eh sì. Non so se c'è un numero determinato di fantasmi per ogni round. Però probabilmente. Allora. Oddio, quanti. Eh, vabbè. sono andata a una modetta spara a caso. <ride> cioè, ne sbaglio uno e colpisco, ne sbaglio col. Ah! Eh, perché mi ha colpito? Non doveva colpire. Ti ha colpito quel coso viola. Eh, sì, ma non pensavo che si avvicinasse così poco prima di colpirmi. Vabbè. Verino, non è ancora spawnato, cioè, ma è già morto. In realtà sono già spawnato, però switchano tra le dimensioni. Pussa via! Quello stava per attaccarmi, hai visto? No, non stavo vedendo niente. Stavo guardando quello grosso che, che, che si fa un passo dai tuoi proiettili piccoli. Quante vita hanno quelli grossi? Quelli grossi. Sì. Ah, e non lo so. sai. Hai visto quanti colpi ci ho messo? No. Era un 4. Se non incontri un altro lo controllo. Si, sì, un sacco di, di punti comunque. E tanti punti uguale tanti gettoni. Tanti gettoni mi sa tanti premi. Sì. Però mi sa che non danno esattamente soldi, cioè monete. I premi. Eh, peccato. No! Ah no. Vabbè dai, dai fa niente Ecco fa niente sento, ci per sono gli altri minigio Eh lo so però lo stavo per colpire cioè, ma sicuro che questo è quello è il telecomando con uh, il sensore buono Certo che è giusto No è il sensore buono è quello Speriamo eh. Altrimenti eh, Poi si vede Se no inclina l'isola sarà un po' sbagliato Ah wow soltanto 5 gettoni abbiamo guadagnato eh. Wow Ok No, no. no. si sì, 5 sì. Impara a giocare, allora. Evita eh, i mostri che cadono, prende il in dolce inclinato. Ma comunque i gettoni li spendiamo per giocare. Eh, i premi? I premi come? Se ottengono i miei gettoni? Eh, però, vedi, 10 gettoni. Cosa? Per giocare all'inclinalisola. Dieci gettoni. Quindi eh, dopo ritorneremo con 10. E quando vinceremo, se ne vinciamo tipo 5, ne guadagneremo ne avremo 15. No non capito cosa vuoi dire, però lascia stare. Allora, Prendiamo Prendi un certo numero di dolci per passare al livello successivo. La partita finisce se non si ti toccano tre volte, ok? Speriamo che questo sia quello consensore buono perché altrimenti siamo un po' fregati. Ok, sì, funziona. Uccidi Mario. Ok, qui no. <ride> Si fa a suicidare. Che devi fare? Devo evitare i mostri. Ah, puoi fare per farsi calciare con prendere i dolci? I dolci. La pesca. Bene, Il siderino. C'era anche una. Una margherita, quello che è. Poi non capisco come fare una margherita a essere un dolce, vabbè. Ma La è pesca superato. è un dolce. La pesca è un frutto, i frutti sono dolci. Sì, ma non è un dolce. E vabbè. Un dolcetto sono quelli che i dolcetti sono quelli che fanno male. Mm. Uh uh uh uh, uh. buono. Sì. Uf uh, uf. Uh. Questo è un verso di Mario in, in Mario Oh yeah, 100. vedi Ora posso sono potentissimo ah no, no, no. Eh, te l'ho detto la margherita è un power up no, no, ah non mi di, non no. conta come un dolce è un power up questo non me l'ha messo e eh, sì, questo mi sa che è quello più facile probabilmente però Mario è lento a camminare <ride> mm. non è vero lo si perdue lo lo lo no come hai capito modo. è lento a camminare wow. ora è velocissimo però hai visto quanto era lento senza paura sì. <ride> yeah. Siamo già a round 4 abbiamo fatto un sacco di, di punti. Eh, ora devi fare vedi, si è aggiunto uno slot tra i dolci. Aia. E così cadono pure più velocemente. Sì. No! Suu sei morto. Cioè io prendo la margherita e li uccido, non mi uccido. So. c'è le altre vite. Sì, però.. Mi sa che non le è rigenerate. Impossibile rigenerarle. Non è un, un videogioco, è un mini gioco, quindi non è che de devi restarci per tutta la vita. Sveglia nel corso lì dei padri ricorda. Eh? Nel. In ricorda c'era le vite ricaricabili. Guarda. Vabbè. Quanti punti? Ah, se supera un altro paio di round siamo a posto. Nel frattempo gioco con la cerniera, io. No che se si sentono suoni brutti anzi fastidiosi più che brutti ah mi dà fastidio no shhh sì, ho soffiato sulla telecamera no vabbè come facciamo a sparare no. sì, Proprio bravissimo c'è cioè... sì, grasso ma <ride> <ride> perché? così è yeah, dolce certo. ho preso 5 pesche wow! 5 pesche un... un coso, un sorbetto, non so come chiamarlo. Quella, quella roba lì all'arancia. <ride> un cocktail. Un mm, cocktail. Che poi per peperini questi squag che, che li stai mandando a morire. Li ho presi tantissimi. Non li puoi salvare. No, no, no, no, no. no, perché dovrei salvarli? Sono brutti. Loro mi uccidono. Beh, riusciamo ad arrivare a 200.000? No. Si. No, sì. <ride> no. sì. Perché me ne chiesto allora? e boh, per sapere la tua opinione corri Mario, corri poi mi arrivano sempre più velocemente gli amici oh yeh so nice, 200.000 superato oh no, ho perso ah, ora mi suicido ora mi devi dare 5 euro Marco è morto, vabbè. Capita. Tutto per non fare i Ora sono un fantasma. Però io ti rubo i 5 euro dal portafoglio. No, non ce l'ho un portafoglio non ho soldi. Fai niente, mi rubo da qualcuno. Dai, gli ho mancati tre volte e morite tutti. Hai Boh, sei Samario. Però riesco comunque a raccogliere i dolci. Oddio, cos'è sta roba? Dov'è l'ultimo. gli ultimi. Ah, due adesso! Uno e due, fatto! 250.000. Ti puoi suicidare! No! continuo finché non muoio, tanto sono una vita, ora! Di no. Diventano sempre più difficili, non si preoccupare! Questo potrebbe pure essere l'ultimo round. Io gioco normalmente. Siamo a 19 minuti. E allora? Tanto manca solo il <ride> minigioco. Sempre se non ci sono quelli a svolta di qua. <ride> no, ua, ua, ua, ua. Wow, no non ci sono svolta di qua, visto che l'albero di, di svolta di qua ci siamo andati prima, nello scorso video, e non abbiamo trovato nessun tubo per andare dai video. Dai video. Ah, ok. Round 9 è superato, siamo a 300.000. Ah, meglio, o meglio, 299.000. Siamo a 300.000 iscritti, Facciamo lo speciale. Quando Siamo tu? ancora 29 Se succederà, quando e succederà 4. lo faremo Se succederà, quando succederà lo faremo Evviva, no Non mi piacciono gli speciali allora, degli iscritti ecco. Evviva Stai zitto, clean okay, Abbiamo 311... finito la carriera da youtuber 311.000 iscritti No, punti Però posso ancora muovere l'isola E sono un bel po' di gente E eh, vabbè, lo, lo devo, devo fare per sempre 31 bene. Vi dobbiamo far male. 21 gettoni, E Ora... 3. Martello magico. Che questa è molto difficile da sa però... Sì. Da un sacco di gettoni. Allora riparare a giocare. giocare. Invia i gushi muovendo un uh, verso il basso. Così... bene okay, il tempo per abbattere l'avversario e passare al livello successivo. Se ti colpiscono tre volte la partita finisce. Um, ok, penso che... Così... L'avversario è incupa. Ah. Ok, okay così. Certo è un Koopa Koopa Striker, un Koopa Soccer, come lo vuoi chiamare? Bomber, ci sono tre nomi. Sì. E poi ci sono okay. i Cupa Striker oscuri. Oh. yeah! Uh. yeah Bomber. <ride> Mio dio quanti coletti. <ride> Mario è proprio leale in questo gioco. Uno, due, tre e.. Boom! Oh yeah! Oh! Ucciso! <ride> Mario Mio è Giochiamo a calcio 2 no! Oh no! Mio dio! Troppo Il martello non si era caricato. Sì. Comunque hai visto? È arrivato sì. quasi a metà e poi però, Me ne ha un poco più di metà. Comunque, questi gusci sono troppo grandi no. per questo martello! Sì, lo so. Non li potevamo fare normali? No, devono essere grossi perché così bisogna vederli. Preso. Quanti punti sto facendo? Wow! In realtà sono pochissimi. Qua si potrebbe morire... Oh mio dio. Si potrebbe morire in qualsiasi momento. Perfetto. Boom, boom. Double kill. O meglio double hit, perché ho ucciso solo uno. Che cosa vuol dire? Si potrebbe morire in qualsiasi momento. Che questi... Cioè, bisogna avere un buon tempismo. Per fortuna che io sono abbastanza coordinato. Ma tre. no. Io voglio che ne spara tre. Io voglio che sia il conto boh, cenere boh. con le scarpe da calcio. il <ride> post finale. Ma lui non ha nemmeno i piedi. È soltanto un, un mantello. Un mantello con la faccia. E con gli occhiali. E allora dimmi. Mio Dio, l'ho fatto, fatto prestissimo. Dimenzio con i guanti da portiere. Perché okay, quello sarebbe un po' sceno, però. <ride> che Dimezio c'è, cioè, le mani in un boh. Che ti calcia la testa di... Okay, siamo siamo a 100.000, boh. E ti calcia il cuore oscuro No. Boom. e poi se non lo Sì, va bene se basta. non lo prendi i nel gioco ti prego basta e te lo riavvia senza salvare colpito wow. ma non ho capito se faccio bene il 7000 se faccio ottimo quanto da so? magari vedevi avevi un compito ecco questa era velocissima come facevo 1 2 3 4 e boom 700 punti 7000 punti 7 boom boom uh signori 3 veloci normale normale che c'entra è... veloci normale veloce veloce uh, 8000 8, 8, 8, 8, 8. vabbè quello è perché era il terzo gusto. veloce normale normale mm. Non si capisce come ve lo si capisce perché gli si illuminano gli occhi a eh, quello che dice mi sa ah non mi ha dato l'automia no vabbè vediamo vedi si illumina non si illumina ok veloce no forse è sempre alla prima che si illuminano gli occhi boom boom il bello che ti impara il, il taekwondo quindi ti dà proprio di martellare non che muove il taekwondo così no mi sa che è solo alla prima che illumina gli occhi mio dio erano tantissimi questi anche se il primo ha illuminato quindi era un po più veloce no sei... ma mi sa che il, il primo è sempre quello in cui si illuminano gli occhi. e perché allora sembra più forte che ne so madonna mia hai visto come l'ho preso alla fine proprio 10.000 appunto mi ha dato eh yeah, bravo siamo più di 200 ok sì questo è sicuro da un bordello di getti proprio sa so che sarebbe bravo Qui Mario dove tocca? Dove tocca... Cosa? Ne ha sparati 3! Sì! Non sapevo! Non lo so veloce! Io vabbè! solo una vita adesso però, uffa! uffa. Questa, questa nuova carriera da una. youtuber non ci sta andando tanto bene! Solo un iscritto adesso! Sì. <ride> no, 10.000 mi ha dato! 241 Ho superato proprio lo scenario adesso. Due? Solo due, va bene. Ora è cambiata no. la testa di Youtube Fantastico, mio dio! 12.000! 12 Mi fa male il braccio! Muo no. qua! Se vuoi lo puoi dare a me, così no. ti fallisco tutto! Puoi usare no. il sinistro? Giusto, però Oppure no! Oppure il sinistro! Il piede. <ride> Come? Non so! La bocca! Non sono un cane! Due gusci! Ah! Evviva! No. Ma ah no, sei sì, meno è... famoso del nostro vecchio canale. Non è vero. Sì. È vero. Mm -hmm. Oh mio Dio. Sono sette, sette Ok, sì. Da tanto però bisogna essere tanto troppo bravo. È meglio questo, ok? Uh, sì. Quindi questi erano tutti... È più divertente. Vai in 3 D. No. Vedi se c'è qualcosa di interessante. C'è lui. Vediamo che premi lo fermi. Signore. Questo è il luogo dove il puro divertimento scambia con i premi. Quello che ti puoi permettere da catturare un chissà che cos'è. Wow. Che schifo. Ultra fungo shake, fanno la margherita. Questo bisogna avere. Più pv più... e più potenza. Oh mio Dio, quanto costa? Eh no. Non li farmiamo questi, io non perchè? Perché? Perché? La, voglio capire perché la pagnotella costa di più dell'ultrafungo shake. Cioè. L'ultrafungo fungo shake è meglio. Da 50 pv e questo 30, perché costa di più questo? E perché questo. la pannotella la, la, la devi andare a cercare facendo tutta quella cosa con Waka mentre l'ultrafungo shake te lo trovi ai negozi? Sì, ma il problema è che io voglio questa, questa e questa. E anche un paio di ultra funghi. La carta non mi serve, chissà cos'è. Comprati... Eh, non mi comprate... No, comprati nuove chissà cos'è. Perché? Fanno schifo. Che ne sai? Lo oh, so. E oh. chissà non che cos'è. Comprane solo uno allora, vedi beh, che, beh. che che, che è. Non hai più spazio. <ride> eh no. Goodbye. Ok. Quindi questa era la sala Sandy. Tanto me lo posso comprare io quando voglio. No. Non Mh, lo chissà cosa. Chi non lo fai. Va bene, allora, quindi nella prossima parte di Newsuit. No, non so, non so, ma come allora, fai quale... ad esserti abituato a questo? Scusa. Nai, no, so. che ti dice no? Niente. Ah no, lui ti dice No, si. So ho sbagliato. Gli ho pagato io i soldi. Gli ho pagato dei soldi. No, questa canzone mi ha, mi ha portato ti voglio gli incubi. Rivoglio i miei soldi! Dammi i miei soldi! Non volevo nemmeno parlarci con te! Perché hai sottilino? Ti ammazzo! Perché lui è utile, guarda. Non, non ti, ti fai è vedere. Vedere da... le rapine. Gli rubo i soldi e poi.. Non no, ti fai no. vedere dai banchieri! <ride> Eh, nella uh, prossima uh, parte uh, che facciamo? Nella prossima parte di Super Paper Mario um, <ride> Regno d'estate Il duello dei centri Ah quindi dopo il Regno d'estate c'è subito il rabbinito di sbattare il uh -huh. qua Ah abbiamo quasi finito ok Meglio Ci vediamo alla prossima parte